Ciao. Allora, benvenuti nei video dei flop del mese di febbraio 2018. Primo flop di questo mese è questo prodotto che mi hanno dato un campione da Sephora. Si chiama eh, è della marca Vita Coco ed è coconut oil, quindi olio di cocco. In questo caso è olio di cocco puro al 100%. E quindi ok. Allora, la confezione era questa perché era una mini confezione. E come ho detto è olio di cocco garantito e comunque si è completamente puro. Allo stato attuale, quindi sotto i 20 gradi, si è presenta in forma solida. Comunque per farvi capire bene vi ho fatto un piccolo video. sotto i 20 gradi si presenta in forma solida quindi è garantito che è puro ma appena entra in contatto con la pelle comunque con la temperatura corporea diventa subito un olio quindi è perfetto da applicare consigliano di utilizzarlo eh, sui capelli come idratante per, eh, per il viso come idratante per le labbra oppure anche come struccante allora devo dire che come struccante sì. Ci vuole un pochino, ma comunque sia sì, il fatto che sia solido si riesce a applicare un attimo sul viso. Attenzione al contorno occhi però perché o andate bene bene e poi dopo lo rimuovete subito oppure l'olio può dare fastidio agli occhi. Per il fatto di essere adatto anche per i capelli, io per i capelli sinceramente o uso tutta la confezione oppure... Eh, oppure utilizzo un olio più leggero, quindi l'olio di mandorle o l'olio di jojoba, perché tende a non ungere così tanto, soprattutto le punte dei capelli. Per il fatto di essere idratante per il viso, per le labbra, è invece un altro discorso, perché eh, se abbiamo ad esempio in inverno le labbra molto secche, andando a applicare questo tipo di olio, subito sembrano idratate, ma poi senti proprio il bisogno di andarlo a applicare più spesso, più spesso, più spesso, perché non idrata allevia un attimo ma non idrata quindi eh, capisco l'idea dell'olio di cocco solido comunque sia la confezione quindi anche per il packaging eh, l'olio di cocco è, è quello che si presta meglio ad essere stoccato però io vi consiglio altri tipi di olio quindi olio di giova o olio di mandorle lo trovate in erboristeria l'olio di mandorle anche nei negozi tradizionali e costa meno ho segnato i prezzi di Sephora, comunque, 50 ml 4,90 250 ml 15 euro. A 4,90 potete tranquillamente trovare un più prodotto oppure un olio diverso e quindi a me non è piaciuto. secondo flop di questo mese, e questo ci sono rimasta un po', è questo balsamo per i capelli del Livrochet della linea Nutrition. Allora, mi ero già preparata... Vedete che è un 8 ml, quindi avevo fatto questa linea perché mi ero già preparata per usarlo in due volte. Ma appena ne ho usato una metà, ho detto no, qua va usato tutto. E poi non mi è piaciuto. Allora, è un balsamo per i capelli, dice di essere nutriente. Ovviamente senza siliconi, senza parabene, senza coloranti, quindi perché no? Però... Eh, non, è, no, non funziona come balsamo, mi ha lasciato i capelli tutti annodati quindi non li ha lisciati, non li ha ammorbiditi ed ho dovuto una volta lavati, erano tutti annodati con i nodi, andando a districare piano piano e se ne sono spezzati tantissimi con qualunque altro balsamo, non mi era mai successo è un peccato perché i capelli dopo una volta che finalmente li ho pettinati ed una volta asciugati si trovano comunque morbidi più corposi quindi sarebbe un buon prodotto ma non fa assolutamente il suo lavoro di balsamo lasciandomeli tutti così eppure sono mossi non sono neanche ricci e lasciandoli eh, non pettinabili ne vado a spezzare tantissimi e quindi non lo compro e lo boccio però ho segnato il prezzo, per 150 ml viene 3,95€ ed è un punto verde quindi non è mai scontabile. Ultimo flop per questo mese è questo smalto della Essence. Allora questo dovrebbe essere uno smalto Nile grow Booster, quindi uno smalto che promette di essere rinforzante per le unghie. Allora, ho segnato il prezzo, 8 ml di prodotto e vengono euro quindi l'ho voluto provare proprio per il prezzo basso. La cosa positiva è che non contiene formaldeide, anche se rinforzante, dice rinforzante e rigenerante. Si presenta, l'ho un po' finito, ma comunque ce n'è ancora, e si presenta in una forma lattiginosa. Non ho sinceramente visto questo effetto rinforzante una forma lattiginosa che la cosa positiva è che applicato sulle unghie nude si asciuga immediatamente, quindi davvero un minuto ed è asciutto. Però va bene come base ma usato da solo, perché è un po' lattiginoso, ha un colore quasi con due passate diventa quasi un pastello chiaro e poi comunque è abbastanza spesso, anche se ne usiamo poco per volta. Quindi, come prodotto da usare e invece di, usare, di tenere le unghie nude ma metterlo sopra rinforzante, ok, ma non possiamo usarlo come base per applicarci sopra lo smalto colorato perché la sua formula tende a non far aggrappare lo smalto colorato e neanche come top coat perché comunque sia è un po' lattiginoso. sopra un altro smalto non asciuga mai e poi ha un finish semi opaco, quindi normalmente le unghie hanno un finish lucido è un po' diverso comunque un prodotto che può andare bene da solo quindi invece di tenere le unghie nude possiamo mettere questo per proteggere leggermente però è una pellicola protettiva in più non ha l'effetto rigenerante non ha l'effetto rinforzante ma per il prezzo che ha può andare bene ma mi aspettavo sinceramente un prodotto diverso allora questi erano tutti i flop del mese di febbraio